Salve a tutti, il mio nome è Gabriele Paolo e sono autore di cinque libri di cui due sono due raccolte di racconti, cioè Visioni e L'estate di San Martino e poi gli altri sono tre romanzi. Il primo in ordine di uscita nel 2012, nel lontano 2012, fu Io Lucifero, seguì poi Il treno e l'ultimo nel 2018 Palermo Genesi. Io lucifero è la storia di lucifero che capisce che è giunto ormai la sua ora e allora decide di raccontare le proprie memorie così come a suo tempo fecero marco polo e san francesco chiamando uno, uno scrivano a cui dettare le proprie memorie e lui parlerà di incontri molto speciali con personaggi importantissimi della storia della teologia della religione e raccontando la propria versione dei fatti non è apologia del diavolo ma un romanzo concettuale se vogliamo anche buffo eh, pensando al nostro dario fo poi uscì il treno il treno è la storia di un treno diretto ad Agrigento che parte dalla stazione di palermo a un certo punto fa tappa a carrapipi in realtà carrapipi non è compresa nessuna tratta dei treni da Palermo ad Agrigento perché è in provincia di Enna, un po' più spostato, fuori rotta. E nel momento in cui è fatta a paccare a pipi sparisce come un fantasma, senza lasciare tracce, quindi non deraglia, non succede alcun incidente: sparisce, Puff. naturalmente, creando grossi problemi sia a chi resta dentro sia a chi è fuori. E per finire Palermo Genesi. Palermo Genesi è un giallo storico che ha comportato un'accurata ricerca storica eh, ambientato tra l'inizio del Settecento e i giorni nostri appunto a Palermo. Eh, lo sfondo storico riguarda eh, la presenza inglese in Sicilia. E con questo sfondo storico eh, la storia si svolge a partire dalle ricerche di un borghese inglese il quale eh, di madre palermitana, la madre muore e lascia come volontà testamentaria quella di andare alla ricerca di un trisavolo vissuto a Palermo eh, nel Settecento, verso la fine del Settecento, che ne combinò di cotte e di crude, ma che era ammanicato molto bene con i gangli del potere e con gli ambienti che contavano, e che ne combinò di tutti i colori, ma di cui poi a un certo punto eh, si persero le tracce allora questo borghese viene qui in Sicilia eh, questo ragazzo, una, un ragazzo di 30 anni ci scappa il morto c'è una festa, lui va a una festa e ci scappa il morto e, e si improvvisa detective decide a tutti i costi di eh, cercare l'assassino e trovare l'assassino di, di, di questa vittima ci saranno altre vittime e scopre che eh, la ricerca del, dell'assassino in qualche maniera coincide anche con la ricerca del sottrisavolo, lasciandolo un tantino basito. Eh, vi ho raccontato eh, dei miei libri, eh, vi do qualche breve cenno sulla, la mia, sul mio percorso editoriale. Ho iniziato nel 2012 con una piccola casa editrice che eh, si chiamava Xbook.eu Publisher. Era una casa editrice dai, dai propositi molto ambiziosi perché era, eh, pubblicava interamente in digitale eh, autori inediti. È stata un'avventura un eh, che mi ha eh, portato a delle bellissime esperienze. Tra l'altro, i testi che pubblicavo a suo tempo, devo dire che eh, erano testi molto belli, qualcuno anche molto audace. Un saggio in particolare poi eh, le cose si sono messe in maniera tale che eh, proseguissi questa avventura da solo mettendoci come si dico, sol dire interamente la faccia e solo la mia faccia e per cui le, ho cominciato a pubblicare esclusivamente testi miei di okay. cui quelli di cui vi ho parlato prima devo dire che sono eh, soddisfatto di tante tante sorprese naturalmente tanta strada ancora c'è da fare per fortuna eh, ci sono moltissime cose da fare moltissime cose da migliorare e eh, questa è una fase in cui sono all'attivo eh, diversi nuovi progetti sto pensando a diversi nuovi progetti che, soprattutto anche a migliorare l'esistente, quindi i libri che già ci sono. In un prossimo futuro mh, cambierò la veste grafica dei, dei primi cinque libri, ormai dopo dieci anni, eh, quella veste grafica li ha fatto il suo tempo, allora cambiamo un po' vestito a questi, a questi libri e nel frattempo verranno fuori altre cose. Eh, breve termine, spero, almeno. Spero termine molto breve. Eh, perché nulla è preventivabile. Per fortuna non ci sono degli scadenziari precisi, quindi viene tutto molto fluente, fluido, in maniera molto spontanea. Eh, sebbene l'impegno non sia affatto poco, se volete, io sono presente su. Eh, i social, ho un profilo Facebook, la pagina Facebook, un profilo Instagram e soprattutto ho il mio sito internet eh, gabrielmastropaolo.online ci sono anche gli altri domeni, e il quindi non c'è pericolo di sbagliarsi perché se si digita gabrielmastropaolo.it invece di online comunque si viene reindirizzati in ogni caso al punto online e stessa cosa accade per il punto com quindi se volete soddisfare un po la curiosità eh, su capire chi è questo personaggio cosa ha scritto ci sono tanti video ah c'ho anche un canale youtube ecco ho anche un canale youtube eh, dove ci sono tanti video che raccontano dei miei libri qualche lettura eh, per cui se volete farvi un'idea non vi manca la roba dal sito gabrievastoparo.online è possibile scaricare un racconto che si intitola Un Giardino, che è un invito alla lettura, quindi scaricabile in maniera del tutto gratuita, un invito alla lettura, un modo per iniziare a conoscerci. Eh, ho, detto, ho detto tanto, per cui grazie.